in formati normalmente da 5, 12,5 kg e 25 kg comunque tornando alla Petra 9 la Petra 9 è una farina 100% integrale che essendo 100% integrale non dichiara come vedete da scheda tecnica i valori di W e di P su L eh, che normalmente si rilevano con l'alveografo di Chopin perché essendo una farina molto, molto cruscale, l'alveografo è nato principalmente per lavorare su farine molto abburattate, 0+0. doppio 0, e probabilmente i risultati che hanno ottenuto erano troppo diciamo, eh, limitanti a livello di numeri che poi, non si, che poi non rispecchiavano quello che è la reale resa del prodotto in panificazione. Infatti, è una farina che eh, garantisce, almeno da quanto ho indicato nella scheda tecnica, idratazioni molto elevate dal 60 al 90%, e tempi di eh, lievitazione e maturazione decisamente lunghi, perché 16 ore a 20 gradi o comunque 48 ore in cella a 4 gradi. Non viene indicato. Nelle, nelle farine petra almeno non mi pare di averlo visto su nessuna scheda il in number ma comunque sono sicuramente farine ben bilanciate perché altrimenti non potrebbero garantire così tante ore di eh, maturazione fermentazione lievitazione detto questo non c'è molto più da dire su questa farina ovviamente petra dice che ha eccellenti caratteristiche vediamo com'è poi nell'effettivo impastamento, ha un livello di proteine decisamente alto ma è normale per un integrale, le farine integrali hanno tendenzialmente più proteine rispetto alle 0+0 che non vuol dire per forza avere più glutine, anzi di solito le farine integrali hanno valore di forza più bassi però questa è considerata una farina per alte idratazioni. Vediamo com'è. Ciao. Allora, siamo qua. Vi do eh, le quantità basandomi su un chilo di farina. Questa è meno però per fare mh, i conti facili. Facciamo finta che sia un chilo di farina. 650 grammi di acqua. 150 grammi di acqua, 7 grammi di lievito, 25 grammi di sale, 25 grammi di olio. Quindi idratazione totale 80%, 2,5% di olio, 2,5% di sale. Detto questo, la macchina, accendiamo. Allora l'acqua, l'acqua l'ho appena presa qua dalla finestra, l'ho raffreddata un attimo perché era un po' caldina. Adesso siamo attorno agli 11 gradi, questo è un ambiente abbastanza fresco, ci sono circa 17 gradi e mezzo. Allora, vado con tutta l'acqua in vasca, o meglio, tutta l'acqua 65% dell'acqua in vasca e lievito. Poi. il timer così davvero un attimo le tempistiche un po' più sotto controllo avviamo la macchina con il nuovo interruttore che lo vedete qua bene accendiamo la luce via con la velocità 1 o meglio velocità 1 con la velocità Col variatore al minimo, vado ad aggiungere tutta la farina. Petra 9, farina completamente integrale, come indicato da Petra, è un mix di grani provenienza Unione Europea non specificano né forza né PL perché li considerano non, non diciamo, due valori non attendibili ed effettivamente l'alveografo su farine così cruscali può dare dei valori che poi non rispecchiano quello che è l'effettiva capacità della farina non tanto di assorbire acqua ma di avere un glutine in grado di, diciamo, essere elastico e tenere l'idratazione nel tempo. La danno per idratazioni è decisamente alte, dal 60 al 90%, questo è un test per, una, per due teglie romane, che verranno cotte a circa 300 gradi, forno di casa. Vediamo, è una farina che avrei voluto provare con un procedimento leggermente diverso facendogli fare una piccola autolisi all'inizio ma non ho proprio avuto tempo sono di corsa quindi 65% di idratazione in vasca tutta la farina abbiamo messo lievito 7 grammi a chilo e non ho fatto partire il fiber mannaggia vabbè saranno passati due minuti ora aspettiamo che la farina assorba per bene tutta l'acqua con la spatola stacco un attimo la farina rimasta sulle pareti così da velocizzare il tutto il profumo è molto buono ha proprio un bel profumo una teglia romana idratata all'80% con farina completamente integrale sarebbe da non fare sulla carta. In pratica dipende, vediamo. Sicuramente non sarà un prodotto che in cottura svilupperà molto, ma puntiamo ad altre caratteristiche. È un prodotto che consiglio così già di non andare a... A infornare con base rossa perché comunque il pomodoro appesantisce lo sviluppo nel momento della, della cottura io la vedo molto molto bene con una precottura a base bianca e volendo anche sì anche in questo caso appesantisce però patate sottili sottili sottili che potrebbero cuocersi in concomitanza con la precottura e la successiva cottura finale vediamo vediamo come com si comporta il 65% se l'ha bevuto con, con, con niente proviamo a dare un'occhiata così alla temperatura ma sarà sicuramente bassa anzi quasi troppo bassa boh. Siamo sui... no, beh, 18.3, va bene. Vorrei uscire sui 23-24 gradi. Per poi andare un'ora a 20 gradi. E eh, una ventina di ore. No, sì, circa in frigorifero. Per poi domani fare staglio. E dopo 4 ore andare in cottura. Ok, direi che... Non è passato molto, sono passati circa alla fine, considerando i due minuti iniziali che non ho contato. Siamo a praticamente 6 minuti di impasto. Velocità la più bassa della grilletta ad alta velocità. Dotata di variatore. Ora vado ad aggiungere il sale. Gli do ancora un minuto di impasto a questa velocità e poi questa possiamo costare. Poi saliamo un attimo, non eccessivamente, e andiamo ad aggiungere poco alla volta la restante acqua, che è questa. Quest'acqua non ho allora l'ho refrigerata a questo punto penso che l'ha fatto bene è circa a eh, 14 gradi penso che possa andare per la temperatura finale che vogliamo raggiungere ok è passato un altro minutino ora aumento non eccessivamente andiamo a circa 180 giri come vedete dal display. Torniamo sull'impasto e iniziamo ad aggiungere gradualmente l'acqua. Si vede che è una farina integrale a tanta di quella crusca che. Sarebbe interessante anche farci una biga, essendo che assorbe molta acqua direi idratata al 48-50%. È facile che abbia un falling number abbastanza basso, quindi una farina che cammina veloce, quindi porterei a circa 16 ore, non oltre la tempistica di fermentazione della viga comunque si sta bevendo bene l'acqua molto bene l'acqua direi è un impasto medio piccolo per la grelletta però sopra i 6-700 grammi lavora bene a mio avviso la grelletta è una macchina che scalda quello che deve scaldare ed è solo conseguenza del lavoro meccanico del verme sull'impasto del verme e del frangipasto principalmente del verme continuo con un'altra goccia d'acqua quando vediamo che l'impasto è asciutto possiamo aggiungere acqua Lasciamo, come vi dicevo, sui 180 giri. Può essere che i colori vengano leggermente falsati dai led che illuminano la vasca. Spengo un attimo così vi rendete conto un po' del colore un po' più nocciola che bianco, perché sono led a 6000 gradi kelvin, quindi decisamente bianchi. Ok, continuo con l'acqua. È vero che le farine integrali assorbono molta acqua, ma non è detto che, anzi, quasi sempre non è così, che riescano a strutturare una buona maglia glutinica e poi a trattenere tutta quest'acqua. Il fatto che Petra dichiari che è una farina in grado di assorbire dal 60 al 90% su peso di acqua è ovviamente un, un bel aiuto a partire nella direzione giusta con l'impasto. Guardate come si arrotola sullo sul spezzapasta, un impasto molto coeso. Siamo a circa 11 minuti di impasto da quando abbiamo inserito la farina, non manca molta acqua, preferisco non alzare mai molto la velocità dell'impastatrice, ho riscontrato i risultati migliori rimanendo appunto sui 180 190 giri se è proprio una farina che fa fatica ma non, non direi che questo è il caso continuiamo c'è giusto l'ultimo goccino Abbiamo poi da concludere con l'olio Le petra sono farine molto tecniche diciamo che difficilmente a meno che uno faccia mix particolari si sbaglia, sono proprio studiate per, per ottenere il risultato, più che altro capire il quale risultato si vuole ottenere essendo che Petra ha un'infinità di farine tutte fondamentalmente con una loro numerazione però insomma leggendo la scheda tecnica ci si districa bene penultimo goccio d'acqua abbiamo già una bella massa aspettiamo che si asciughi vuol dire che l'acqua non è più esterna alla massa ma è stata appunto inglobata e l'ultima goccina è andata ci manca l'olio e poi faremo un paio di pause consuete per dargli giusto quell'ultimo, quell'ultima corda che soprattutto su impaste e valtrade fa bene andiamo con l'olio, anche qua con un filo di gradualità non c'è fretta siamo a circa 14 minuti da quando abbiamo iniziato a impastare Un altro approccio che trovo decisamente valido è aggiungere i grassi, l'olio in questo caso, direttamente con la farina e l'acqua iniziale. Non ho riscontrato problemi di sviluppo della maglia e lo trovo comodo, soprattutto quando le quantità sono modeste come in questo caso perché un 2,5% di olio. è ben tollerabile da qualsiasi, da qualsiasi impasto non è certo un impasto da panettone dove i grassi sono in quantità ben superiore ok direi che la massa è ben formata facciamo una pausa di 5 minuti stop, misuriamo la temperatura eh, siamo un pochino bassi Beh, 22, 22 e mezzo. Volevo uscire a 24, quindi farò un'oretta e mezzo, un'oretta e 40 a 20 gradi invece di un'oretta. Dicevo, pausa da 5 minuti e poi un altro giro a, alla minima velocità. Ho riportato il variatore al minimo. Ok, sono passati circa 5 minuti l'impasto si è rilassato velocità al minimo ripartiamo una ventina di secondi ah sì direi che adesso ci siamo vedete come si stacca bene dal fondo si vede guardate quanta crusca che è rimasta addirittura sul fondo perché non è riuscita a essere completamente inglobata se ne è veramente molta ok perfetto stop direi che ci siamo inutile insistere ulteriormente passiamo il tutto sul bancone allora io mi trovo bene ad aiutarmi con le forbici a estrarre l'impasto Ok, non praticamente non appiccica. Ok. Perfetto. Ora, se avete per caso modificato come ho fatto io la grilletta e utilizzate il movimento per spostare l'impasto e aiutarvi a estrarlo, vabbè, cosa ve lo dico a fare? State attenti a non farla partire quando ci avete le dita in mezzo. Comunque, detto questo, è una maglia che mi piace molto, si sente tantissimo l'integralità dell'impasto ecco stavo per fare veramente una stupidata ok stavo facendo esattamente quello che vi ho detto di non fare ovvero non lasciarci le mani dentro la vasca direi che è bella pulita è venuto via tutto molto bene ora l'impasto l'abbiamo qui sul tavolo ci dovrebbe vedere sto cercando una posizione un po' più decente ok lo allargo un attimo non lo lascerò qui molto perché è un ambiente abbastanza freddo e voglio portarlo subito a però guardate 80% farina completamente integrale direi che questa farina è stata studiata molto bene poi vediamo alla fine quello che comanda è il gusto finale ok questa è la nostra massa allora la lascio riposare ancora un attimo poi ci faccio un altro paio di piedi e poi andiamo nel contenitore oliato da tra poco 5 minuti ok sono passati 5 minuti intanto ho pulito l'impastatrice questo è il nostro impasto si è rilasciato un attimo Mi fa... Giulio gli <ride> faccio giusto un altro paio di pieghe. E poi lo mettiamo a riposare eccolo qua contenitore oliato che possa gestire perlomeno il raddoppio della massa due volte e mezzo almeno due, due volte e mezzo lo chiudiamo e poi se riesco aggiungo al video in coda le successive fasi okay, siamo allo staglio la massa ha riposato in frigorifero a circa 4 gradi per 19 ore sono un attimo in anticipo perché mi sono dovuto organizzare in questo modo ora eh, la peso Allora, qui abbiamo, aspettiamo che scenda, impasto idratato 80% con petra 9 che è una farina 100% integrale. L'obiettivo è appunto andare a realizzare due teglie romane. È un impasto che normalmente non andrebbe fatto, perché il 100% integrale diciamo, va un po' contro quello che è la teglia romana. 1410, quindi abbiamo 705 grammi di impasto per ogni teglia. Quindi qui abbiamo la nostra massa, la vedete sì? Abbastanza bene. Bella. bella, molto bella, onestamente bella. E ok, adesso vado a fare la pezzatura. La faccio direttamente sulla semola. Se riesco a organizzare un attimo quegli spazi, vediamo se ci ho preso. Ho azzerato la, la bilancia. 726, un po' troppo, prendiamone un attimino, 702, va bene, perfetto, ok, come la chiudo? La chiudo caramella, al centro, La sposto sul banco la chiudo libero, la pinzo e considerando che si farà 5 ore di appretto ci faccio un'altra chiusura, un'altra chiusura Okay. giro nella semola anzi farò così, ne farò questo è un po' grande come recipiente vediamo se ne ho uno un po' più no meglio se resto con questo va bene, allora prendiamo la nostra massa la spostiamo in un contenitore e via questa è la prima la seconda la passiamo nella simola anche a lei spostarla già direttamente sul banco, la chiudo questa provo a farci una singola chiusura libro giusto per vedere se ottengo poi dopo nel momento della stesura un risultato diverso sulle due pagnotte la chiudo ok chiusa passaggio nella semola e anche questo lo mettiamo a riposare da ora alla cottura passeranno 5 ore per questo motivo dovevo tenerle, avevo considerato di tenerle a circa 4 ore a 20 gradi. Le terrò a 18 gradi. Qui nell'interrato c'è più fresco. Anche perché poi non saranno mai 5 ore, perché tra l'altro nell'altra che le cuocia saranno 5 ore e mezza. Quindi preferisco dargli un attimo di, un pochino più di tempo di insomma lavorare senza fretta con temperature troppo alte anche se comunque 20 gradi sono una temperatura decisamente contenuta non è estate quindi però essendo comunque un impasto sicuramente con un'ottima attività enzimatica che corre perché comunque 100% integrale preferisco così ok questo è tutto cercherò di fare un video poi per la cottura o meglio cercherò di continuare il video con la cottura ciao ok andiamo a stendere questi sono i panetti i bambini urlanti non c'entrano vabbè fate finta di niente allora abbiamo il nostro impasto 100 farina integrale petra idratato scusate idratato all'80% teglia a 100% integrale non l'ho mai fatto, è un esperimento vediamo come viene quindi la capovolgo sulla semola La l'allargo un attimo la cospargo di semola E la riporto sul banco, l'ho rivoltata nuovamente. Quindi, questo è il, ver il verso di lievitazione. Diciamo vado a schiacciarla lungo tutto il perimetro, e poi vado a creare delle fossette all'interno l'allargo ancora un po' direi che è sì tenace ma non eccessivamente grazie anche al fatto che comunque ha un'idratazione dell'80% quindi è già tanto che si è mantenuta una struttura di questo tipo allora sono ho passato in teglia è un attimo più stretta l'allargo un attimo intanto pre riscaldato il forno poi vi faccio vedere a 300 gradi con pietra lavica quindi non non ha un biscotto è una pietra vulcanica in questo caso sul fondo ok è più o meno omogenea questa è una teglia in ferro blu precedentemente bruciata la classica procedura di, brucia... di bruciatura non ho usato olio lo vado a utilizzare adesso sulla base bianca questo è un olio di porcini ok e andiamo in forno per 9 minuti vediamo dovrebbero bastare ora vi faccio vedere si è già creata una bella bolla qua vabbè allora qui c'è il forno con la pietra sul fondo andiamo a infornare per 9 minuti allora faccio tutto con una mano, vediamo se riescono allora forno inforniamo chiudiamo, timer partito vediamo tra un po' come si sta sviluppando speriamo almeno che cresca sono passati tre minuti Sto cuocendo in questo forno che di solito non utilizzo, comunque è un Bosch, arriva a 300 gradi. E sto utilizzando riscaldamento superiore e inferiore: quindi attiva sia la resistenza sull'alto, infatti, adesso è rossa un po' si intravede, sia quella sul fondo. L'altro forno che, di cui dispongo addirittura ha addirittura una funzione di cottura intensiva. Che ha una sorta di doppia resistenza sul fondo e spinge veramente tanto. Comunque, anche così, mi sembra che stia andando nel verso giusto, considerando che ha un 100% farina integrale, direi tra l'altro, molto poco abburattata: nel senso che comunque le parti croscali erano molto, molto presenti. e... È visibile sì, tra l'altro petra da quanto so non non aggiunge la parte croscale in un secondo momento ma appunto è tutta frutto della macinazione ok pausa un attimo vi faccio vedere poi la cottura diciamo finale della base poi la vado a condire trovo da supporto manca un minuto e 40 sì, direi che come tempi ci siamo allora, questa, ricapitoliamo una teglia di ferro blu è circa 43 x 35 no, un po' meno vabbè, fatto sta che con la regola del mezzo grammo a centimetro quadrato, in questa teglia ci sono 710 grammi di impasto. Rapporto che tutto sommato direi che è praticamente perfetto. Uno può farla un attimo più cicciona se vuole, volendo, salendo 0,55 0,6, ma non andrei mai oltre. Si sta colorando bene, infatti manca praticamente meno di un minuto bene che non si vada oltre con ecco la cottura. avevo considerato 9 minuti e ci siamo ci siamo tutti avrei voluto fare la seconda parte sulla griglia sopra solo che ho dimenticato la griglia e quindi no la cuocerò continuerò la cottura direttamente in teglia a meno che non la trovi No direi che non la trovo ormai. Metto il guanto con una mano sola e filtrato ah, Ok, sono passati adesso esattamente nove minuti. La sforniamo. Procediamo con la cottura, la volevo passare direttamente sulla graticola e poi farla cuocere senza teglia, ma fa lo stesso. Allora, questa la facciamo semplicissima, quindi base bianca e la completo con dello squacquerone. Basta. Ho dei funghi, degli champignon da utilizzare, ma li userò nella seconda perché non, non, è, non tutti li gradiscono. Ok, dicevamo base squacquerone e basta in questo caso. Tutta bianca. Ci sono circa due atti di squacquerone, poi sciogliendosi andrà a occupare un po' tutta la superficie e torniamo in forno. Allora, il discorso di fare una teglia 100% integrale va bene, nel momento in cui non vi aspettate poi un grandissimo sviluppo alveolare all'interno dell'impasto. Ma non lo si fa per quello, lo si fa principalmente per il gusto che può avere. Quindi alla fine della pizza facciamo ancora un 4 minuti, quindi ai 5 la pizza fondamentalmente alla fine deve essere buona e deve piacere. Quindi tutto quello che è sviluppo estremo è fondamentalmente, sì, importante, però in base a, al prodotto che si vuole fare. Quindi niente, ve la faccio vedere una volta completata la cottura. Allora, sono passati quasi... Ma poco più di 3 minuti, non andrei oltre, secondo me è ben cotta. Fatto quindi praticamente 12 minuti e mezzo totali di cottura. Mi rimetto il guanto, e via a sfornarla. Ok, torniamo in posizione. Ok. Come vedete, comunque la non si attacca. Oh mamma mia, non si è attaccata, cosa importante cotta è cotta, quindi questo. il risultato appena sformato provo provo un attimo a tagliarla e vediamo com'è dentro decisamente compatta ma me l'aspettavo Però comunque, ok. Appena ho appena rovesciato questa sulla semola e così mi è venuto in mente di fare qualcosa di diverso. Tanto allora l'ho giusto insemolata e basta, la passo sul bancone e la informo così, senza andare a schiacciarla e senza andare per forza ad occupare tutto, tutta la superficie della teglia. La passo così in teglia. Come se volessimo fare un grande panuozzo, per intenderci. la cottura teniamo sempre i 9 minuti che adesso non ho fatto partire però ok considero che sono passati già una trentina di secondi e nulla vediamo come, come sviluppa sicuramente la struttura si aprirà di più adesso che l'ho infornata mi sono ricordato di non averla oleata non che sia indispensabile ne aumenta la doratura prodotto che comunque non è sicuramente pallido visto che essendo una farina completamente croscale è già bella colorata di suo vediamo come com sviluppa questo Potrei anche eh, appunto farlo sviluppare, tagliarlo, ehm, condirlo all'interno e poi richiuderlo e fargli fare giusto una passata in forno. Vediamo come com sviluppa. A dopo. Ok, sono passati circa 5 minuti. Fatti sì, sì. bravi! Sono passati circa 5 minuti, si è gonfiato bene. Lo lascio ancora cuocere il tempo rimanente e poi lo, lo apro e lo. E finisco. Guarda come si sta gonfiando. E finisco di. Eccolo. Guarda come si gonfia. Come un pallone. Come un pallone. Eh sì, come un pallone. Più o meno. Un pallone andare più che altro. Stai guardando Giulio? Ok, sono passati praticamente nove minuti. Lo estraggo. Caldo, caldo. Allora, posiziono di nuovo. Ok. Vediamo com'è venuto. Allora teglia che a questo punto non mi serve ok lo taglio a metà Caldo è caldo, non c'è dubbio. Essendo che non l'ho allargato molto, probabilmente entra ancora un po' indietro, però non è un po grandissimo problema. Ok, eccolo qua. Ora come lo finisco. Filo di olio, dei porcini, mozzarella, questo è un fior di latte, normalissimo. e funghi trifolati champignon ok ora vado in forno direttamente così aperto lo faccio per comodità sempre nella teglia potrei andare senza problemi a cuocere direttamente sulla pietra però per questioni pratiche in questo caso anche perché sto filmando mi trovo meglio ad agire così ok il timer e inforniamo e aspettiamo che si sciolga la mozzarella ci vogliono circa 3-4 minuti ok sono passati 4 minuti e direi che ci siamo posso spegnere il forno e questi sono Il risultato finale dopo la taglierò successivamente anche in questo caso non si è attaccata ma su quello non avevo dubbi va bene grazie a tutti ciao ciao a tutti considerazioni finali sulla petra 9 allora, eh, farina 100% integrale, lo ricordo. Mi ha stupito ah, come assorbimento e comunque capacità di mh, appunto di essere idratata nel mio caso all'80% generando una buona maglia glutinica. A livello di gusto non male. Non male. A livello di teglia in purezza onestamente ve la sconsiglio vi consiglio invece ad esempio di usarla per fare dei panoazzi classico alla fine è un impasto di teglia romana di dimensioni più ridotte o comunque dipende come lo volete fare dove in questo caso dovreste cercare di eh, stenderla senza poi andare con i polpastrelli a eh, schiacciarla in questo caso avrete un, grande svil un, grande, un buon sviluppo in forno, e gestendola come precottura e poi andando a tagliarla e a cuocerla aperta oppure continuare la cottura dopo aver inserito i condimenti. Detto questo è um, un, un buon prodotto. ve lo consiglio assolutamente a questo punto per fare del pane è una farina tendenzialmente abbastanza costosa quindi sì, valutate voi se usarla per il pane, Io uso anche altre farine per pane con ottimi risultati, non la uso mai tendenzialmente in purezza un integrale per fare il pane perché di solito non hanno eh, capacità panificatorie come la petra. detto questo un buon prodotto la userò ancora eh, tra le due cotture quella come pannozzo è risultata è risultato un prodotto più gradevole l'altra anche se ovviamente mh, lo sapevo che l'alveolatura la sarebbe stata contenuta eh, va a perdere un po' quello che sono le caratteristiche fondamentali della teglia romana quindi un'ottima un alveolatura una struttura diciamo differente da quella che può dare l'utilizzo di una farina 100% integrale quindi con tanta componente cruscale detto questo, ciao a tutti